Come ho fatto a farmi spellere dal college londinese mentre prendevo a morso in arancia con la buccia urlando I'm the Orange King alle 4 di mattina? Ve lo spiegherò Ma prima, vediamo come sono arrivato a questo punto Il primo ricordo che possiedo sono io, al parco, che raccolgo margherite per creare una composizione da dare in dono a mia madre. Non so se sono quei ricordi indotti dalla memoria fotografica oppure sono ricordi reali. Quello che so è che la creatività è stata sempre al mio fianco. Quando avevo 5 anni partivo per queste lunghe passeggiate insieme ai miei due cani, pidocchio e puffetta. E vi giuro che potevo percorrere diverse decine di chilometri con la mia bicicletta in cerca di questi tesori nascosti nelle campagne dell'entroterra marchigiano di solito creavo armi con pezzi di legno per difendermi da eventuali aggressori fin da piccolo mi sono appassionato al canto e cantavo sempre forse troppo, non ero malaccio inoltre tutte le persone che mi incontravano sostenevano che avessi doti attoriali altri invece preferivano definirle hai la faccia come il culo La mia personalità spiccava per due maggiori caratteristiche. Il mio essere fortemente ribelle e non seguire le regole. Il mio essere fortemente creativo. Per via della mia vivacità e anticonformismo finite le medie, i miei professori consigliarono ai miei genitori di mandarmi all'ITIS, in quanto per i licei ero troppo indisciplinato. In effetti non andavo male, soprattutto nelle materie scientifiche, dove non c'era da studiare ma da capire. In quelle in cui c'era da studiare, beh... Semplicemente non studiavo. E quindi i miei decisero di mandarmi all'Istituto Tecnico Industriale. Facciamo un passo indietro: parliamo dei miei. Nonostante la mia creatività sgorgasse da ogni mio poro, l'hanno sempre apprezzata, ma marginalizzata. I miei, mio padre soprattutto, sostenevano che bisognava essere seri: e quelle cose, come le chiamava lui, non avrebbero portato a nulla. Vuoi andare a vivere sotto i ponti? Con tono ironico ma severo. Tutte frasi che ancora riecheggiano nel mio cervello e nel tempo, ripetute volta dopo volta, si sono insinuate dentro me e sono andate a sminuire queste mie doti e ambizioni. In tutto questo incominciai a frequentare l'Itis, e nel mentre avevo un gruppo, e con i miei ricci e la Jim Morrison ero il cantante di un gruppo rock. Oltre il gruppo presi parte a diversi musical e rappresentazioni teatrali. In quei momenti, dove potevo esprimere me stesso, mi sentivo bene, ma allo stesso tempo male, perché ormai dentro di me era stata installata la credenza: non potrai mai fare quello che ti piace. Come se non bastasse, a 17 anni incominciò ad appassionarmi di fotografia e per intenderci era prima di Instagram e prima di quel periodo dove tutti si compravano una reflex. Se sai cos'è Flickr, puoi capirmi. Mi appassionai talmente tanto alla fotografia che in poco tempo riuscì ad avere un mio seguito online. Nel paesino dove abitavo, insieme a un mio amico, eravamo considerati fotografi professionisti e tutti ci guardavano con aria di ammirazione. All'età di 18 anni, ebbi i miei primi guadagni grazie alla fotografia. Incominciai a lavorare e tutti i fotografi mi dicevano che avevo un talento. E poi, eccoli, i 19 anni. Un momento importante. Un momento di scelta. Cosa fare della mia vita? Avevo già visto alcune scuole di fotografia dove specializzarmi per poi, magari, non so, intraprendere una carriera da fotografo professionista. Per voi? Quello ho scelto? Il Politecnico di Milano, Ingegneria Informatica. Proprio come volevano i miei. Effettivamente non mi hanno costretto con la forza, ma la pressione psicologica e l'indottrinamento hanno contribuito a farmi intraprendere quella via. E nel momento dove davvero dovevo essere ribelle, mi sono rassegnato. Una volta incominciata ingegneria cercai di diventare uno studente modello. Analisi 1, 30 lode. Informatica, 30. Ed economia, l'unica dove bisognava davvero studiare, 26. Anche non mi piacevano. Lo facevo solo per dimostrare qualcosa a qualcuno. E intanto, incominciavo a star male. Infatti, dopo il primo anno, ho passato il mio primo vero periodo di simile depressione Non uscivo più dal monolocale di 30 metri quadri e per mesi la mia vita è stata università, casa, cercavo di studiare, ma il mio corpo si ribellava, quindi cercavo di distrarmi, ubriacarmi, scopare in maniera indiscriminata e altre cose che servivano a scordarmi la realtà. Vivevo una vita da schifo, fino a che... La ricordo ancora con la mail. E come se la ricordo? È stato ammesso all'University College of London con la sua borsa Erasmus, un anno a Londra. Non mi sembrava vero. Così, presi, feci le valigi e andai a Londra, rimandando un paio di esami del secondo anno. C'è una frase di una canzone degli Zen Circus che fa così, me la canto. Per chi è andato a vivere a Londra, Parigi, Berlino, Milano, Bologna, le paure non hanno fissa dimora I vostri sogni sono svolte di gloria La la la la la la la Insomma, allegra ma malinconica perché è andato a vivere a Londra, Parigi, Berlino, Milano, Bologna Le paure non hanno fissa dimora All'epoca conoscevo bene questa canzone Ma non avevo capito il senso Ecco, la mia esperienza a Londra mi ha aiutato a capirlo Sono arrivato e ho incominciato a vivere la vita, i suoi odori, i suoi sapori, la sua dolce malinconia palpabile nell'aria. Incominciai a frequentare l'università. I corsi che frequentavo si basavano su degli altri corsi degli anni passati e quindi a me toccava studiare il doppio. E quindi cosa feci? Decisi di frequentare la metà dei corsi. Eh sì, la vita è una. E poi ragazzi, e poi ho incontrato Elena, una ragazza esile dai lineamenti di bambole incorniciata da boccoli castano chiari, i suoi occhi tondi. Ci siamo conosciuti perché mentre stava suonando il piano nella hall del dormitorio io arrivai e incominciai a cantare la canzone che stava suonando Bird flying high, you know what I, feel. I nostri sguardi si incrociarono e fu amore a prima vista La sera mi portò a suonare e cantare in una stanza probita nel dormitorio Mi raccontò delle sue origini, metà belga e metà londinesi E poche sere dopo, mentre suonavo e cantavo l'ugulela a Trafalgar Square, mi baciò Incomincia una storia di amore e di passione. Dormivamo insieme e io mi ritrovavo a fissarla per ore la mattina appena svegliato, e dicevo: Ma come ho fatto? Mi sembrava di vivere un sogno, contrapposto alla vita universitaria, che mi ricordava dell'atto di codardia che stavo facendo a me stesso. È come se questo amore, Stesse amplificando e sbattendomi in faccia la realtà che stavo abbandonando la luce dell'arte per la mediocrità. E tutto ciò mi consumava. Nonostante stessi a Londra, vivendo una storia da film con una bellissima ragazza, mi sentivo male. Ma le paure non fissa dimora? Ah, ecco cosa cazzo volevano dire gli Zen Circus. E anche se vado a Londra ho gli stessi problemi. Come se non bastasse, una ragazza spagnola era particolarmente interessata a me. E nonostante non la calcolassi, Elena dava la colpa a me di tutte queste attenzioni. E quindi il giorno prima di Natale, attenzione, ero rimasto a Londra proprio perché sarei dovuto andare a trovare i suoi, a fare il Natale insieme, eccetera. Si presenta in allo studio con un Ferrero Rocher dicendo I dumped you, che in inglese significa ti lascio. Ve la faccio breve, rimasi a Londra da solo con qualche americano e qualche cinese che non si potevano permettere il viaggio di ritorno per andare a festeggiare il Natale insieme. Incominciai ad abusare con l'alcol, avevo delle bottiglie di whisky che tenevo in camera quando volevo dormire in pace. Ed una sera, ad una festa, dopo essermi scolato mezza bottiglia di whisky, sono andato in corridoio mordendo arance e urlando I'M THE ORANGE KING! <ride> Ragazzi... Insomma, l'indomani pregai in qualsiasi lingua per non essere espulso e alla fine ehm, ci riuscì. Racconto tutto questo perché a posteriori tutte queste esperienze sono servite. Sono servite a capire che quando siamo i nostri peggiori nemici e non ci rispettiamo succedono cose simili. Questo che vi ho raccontato è stato solo uno dei tanti episodi che sono successi nell'arco dei sei anni in cui mi sono laureato in cui giorno dopo giorno ho pugnalato il vero me. E vi giuro che a questo punto è davvero facile puntare il dito verso qualcuno e dire tutta colpa di mio padre, tutta colpa del condizionamento, tutta colpa della Jessica di turno. Il fatto è questo, vero mannaggia, che avere risentimento verso qualcuno, verso la vita, ci fa vivere una situazione buia e diventiamo pericolosi per noi e per gli altri. Perché il nostro risentimento ci fa diventare persone tossiche che vedranno il marcio nel mondo e negli altri e a nostra volta scoraggeremo i nostri figli dicendo che la vita è ingiusta e non vale la pena di provare. Ma sapete? Una cosa è vera. La vita è ingiusta, ma è giusta perché è ingiusta con tutti. Ed è questa la mentalità da avere verso la vita e verso se stessi. L'alternativa? È quella di nutrire odio e risentimento, sparlare e odiare segretamente, e inconsapevolmente odiare se stessi. Se fate questo, magicamente vi troverete ad essere tristi, senza un apparente motivo, in un sabato mattina, con il sole che vi scalda la pelle, ma non il cuore vi trovate magicamente a diventare sempre più apatici e suscettibili e chiedere sempre di più dalle persone che vi sono intorno. E questo, in ultima analisi, creerà un circolo vizioso che vi condurrà in un mix di tragedie emozionali e bagni di sangue relazionali. Ma in realtà, un rimedio c'è. Cosa fai se un tuo amico vieni da te dicendo che ha fatto una cazzata per motivi esterni o qualcosa è andato male in generale? Gli dici tutta colpa tua oppure tutta colpa degli altri oppure cerchi di essere razionale dicendo che la merda capita ma l'importante è guardare il disegno più grande e che ci saranno sicuramente altre situazioni per rifarsi Perché quando dai consigli ai tuoi amici diventi un santone spirituale che oscio levati proprio e quando li è te stesso uno stronzo con zero intelligenza emotiva? E impara a diventare amico di te stesso. Distaccati, respira e trattati come un amico, cercando di riparametrizzare ogni cosa che ti sia capitata per colpa tua o per colpa della vita stessa. Capisci che tu sei responsabile di quello che capita, anche se alcune volte non è colpa tua. Interiorizzare questi concetti ti aiuterà a non odiare te stesso, ti aiuterà a non vivere in maniera inconsapevole e a sguinzagliare le tue emozioni come si sguinzaglia un cucciolo di cane che caccapisce dappertutto. E soprattutto, Eviterai di seguire delle strade solo perché sono quelle suggerite da persone che magari hanno più ferite emotive di te, i tuoi genitori, amici, parenti, eccetera. Se non sei tuo amico, ti annullerai e vivrai nel risentimento. Alcol, sesso spiccio, eccessi, per anni o peggio, per tutta la tua vita. Ma soprattutto ti perderai la dimensione di profondità della vita le conversazioni amichevoli che abbiamo con noi stessi analizzando chi siamo mentre veniamo piacevolmente raggiati dal sole primaverile lo ripeto un'ultima volta diventa amico di te stesso se non altro ti eviterà di urlare alle 4 di notte I'm the Orange King con affetto e speranza ciao mannaggia